ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un video in cui vi mostro che il glitch di duplicare la BMX nella base operativa è ancora funzionante qualcuno sicuramente si chiederà a che cosa serve duplicare la BMX in base operativa duplicare la BMX in base operativa ragazzi ci aiuta a fare il glitch dei soldi da fare da soli. anche questo glitch che io sto facendo adesso lo potete fare da soli l'unica cosa che dovete avere è una BMX già nella base operativa messa con un altro glitch non andate davanti a base operativa e pretendete che la BMX entra dentro alla base se no sto glitch non serviva un cazzo e quindi dovete avere una BMX nella base operativa una LGRH8 a costo zero in un altro garage da chiamare io qui ho chiamato la Sultan perché non avevo LGRH8 e non a comprarle quindi ho chiamato la Sultan. Questa, ragazzi, è la data e l'ora in cui sto facendo il glitch. Eh, vi dico che il glitch dei soldi da fare da soli con la BMX funziona perché altrimenti non avrei portato questo se non, non avrebbe avuto senso. Quindi, procediamo con il glitch. Una volta che avete chiamato la vostra LG RH8, l'avete messa fuori dalla base operativa. Ripeto, io ho la Sultan, ma voi mettetece una lgrh RH8 una volta che l'avete chiamata e messa fuori dalla base operativa l'unico passo che dovete fare è prendere la vostra BMX che avete all'interno della base operativa e andare al pannello di uscita ragazzi dove c'è il tastierino di uscita io qui ho preso il muretto paro paro e una volta fatto ciò adesso lo vediamo passo passo ragazzi Quindi prendete e andate a incastrare la bicicletta nel tastierino dietro al tastierino di uscita Cioè qui ragazzi Provateci varie volte oppure fate piano piano come faccio io Premete appena appena X Da mezza pedalata e provate a vedere se ha il teletrasporto ragazzi Oramai a me mi riesce proprio alla prima Vedete? Quando fa questo gioco date mezza pedalata e premete triangolo Se vi fa il teletrasporto tutto ok ragazzi quindi a questo punto avete il messaggio in alto la bici incastrata lì e premete triangolo x insieme come avete visto fa un piccolo lag che ci vede sulla bicicletta e poi usciamo con la bicicletta quindi a questo punto andate a mettere la bici in garage perché non ve la lascerà entrare nella base operativa la dovete mettere prima in un garage e poi riportare nella base operativa ragazzi vi ricordo il contest intanto che vado pedalando vi ricordo il contest dei 10k trovate il video in descrizione vi lascerò il video in descrizione è un contest in cui vi regalerò un bel accountino insomma bello cazzuto con 800 milioni dentro 50 milioni in contanti più, più o meno 700 no più o meno senza più o meno 750 milioni di roba e tutto comprato c'ha tutto ragazzi sia con il primo che con il secondo personaggio centro operativo comma vengare carro armato tutto quello che si può comprare ce l'ha l'hangar pieno di aerei più costosi quindi comunque so bei soldi, ragazzi eh, quando arriverò a 10.000 iscritti estrarrò questo account e farò registrazione di tutti quelli che hanno commentato sotto al, al video che vi lascerò in descrizione quindi ricordate il contest road to 10k ragazzi aiutatemi ad arrivare a 10.000 iscritti e quando saremo a 10.000 iscritti estrarrò un fortunato vincitore che si accaparrerà quell'account ragazzi per ora ne darò solo uno, se vi comportate bene magari può essere pure che farò qualcosa di più, però voglio vedere la vostra partecipazione sul canale ragazzi, dovete essere presenti. Quindi la bicicletta ragazzi la entriamo nel garage come avete appena visto e rimarrà sulla piazza auto, dopodiché la andremo a spostare nella base operativa. Detto questo, un saluto al prossimo video.